ciao a tutti eccomi di nuovo qui con voi con un altro progetto da voi richiesto eh, me l'avete chiesto sul mio gruppo facebook creare insieme quindi mi avete dato una foto mi avete mandato una foto e eh, mi avete chiesto se potevo realizzare questo progetto e quindi oggi sono qui almeno ci provo ad accontentarvi allora, io farò questo progetto con questo filato che è, un, è una lana ed è della Tropical Lane Merinos Lame. Vi dico subito la composizione di questo, di questo filato. Quindi, è un 47% lana, 50% acrilico e 3% poliestere, è un gomitolo da 50 grammi ed è 160 metri qui consiglia i ferri del 3 e mezzo quindi penso che è valido anche per l'uncinetto comunque io invece oggi lavorerò questo filato con l'uncinetto del numero 4 ok allora tante di voi mi chiedono mh, dove acquisto i miei filati io i miei filati li acquisto da alessandra di bartolomeo alessandra di bartolomeo la potete contattare su facebook e poi vi lascio il link del suo, del suo contatto facebook così la potete contattare direttamente e le, e avere tutte le informazioni che volete ecco allora per quanto riguarda il progetto questo mh, questo progetto è mh, una lavorazione con un multiplo di 18 catenelle più una allora io farò oggi una taglia 44 46 quindi come dicevo è un multiplo di 18 catenelle quindi inizierò con una base di 72 catenelle più una quindi se volete una taglia più grande dovete aggiungere 18 catenelle quando arrivate al numero delle catenelle che vi servono aggiungete una catenella ovviamente se volete una taglia più piccola della 44 46 allora dovete togliere 18 catenelle ok allora come ho detto prima inizio e per fare la mia taglia 44 46 e farò 72 catenelle ok arrivo a 72 e poi andiamo avanti eccomi qua allora come dicevo io ho fatto 72 catenelle allora mh, ho dimenticato di dire che questo progetto si lavora in due pezzi nel senso che sono eh, si lavora il davanti e il dietro separatamente e poi si devono cucire, ok allora io ho fatto le mie 72 catenelle ho aggiunto una catenella quindi sono 73 adesso faccio ancora 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto vado nella quarta 1 2 3 quarta catenella e vado a fare una maglia alta catenella successiva un'altra maglia alta allora dobbiamo fare tutto il giro e dobbiamo lavorare tutte le catenelle non dobbiamo saltare neanche una catenella quindi dobbiamo fare tutte maglie alte il primo giro è tutto di maglie alte ok arrivate fino alla fine e poi andiamo avanti ok fatte le mie 73 maglie alte adesso devo iniziare a fare le maglie alte in costa in costa davanti in costa dietro quindi faccio 3 catenelle allora filo sull'uncinetto e faccio la prima maglia in costa dietro quindi entro con l'uncinetto dal dietro del lavoro scusate un attimo allora dicevo entro con l'uncinetto così dietro al lavoro quindi passo sulla costina e rientro di nuovo dietro prendo il filo e faccio una maglia alta così adesso devo fare la maglia alta in costa davanti quindi vado nella prossima maglia e passo sotto la costina così prendo il filo e faccio una maglia alta adesso di nuovo maglia alta in costa dietro entro dal retro del lavoro passo sulla costina sulla maglia alta faccio rivedere così e passo sulla costina prendo la maglia il filo e faccio una maglia alta maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro quindi dobbiamo fare così per tutto il giro andiamo avanti eccomi qua ho finito il mio giro allora la prima maglia alta e l'ultima maglia alta la possiamo lavorare normalmente ecco senza e lavorarla in costa quindi ora faccio 3 catenelle giro il lavoro adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi qui la prima maglia abbiamo la maglia in costa davanti quindi lavoriamo la maglia così in costa davanti e lo vedete subito perché la maglia in costa dietro si vede che è dietro alla maglia alta quindi lavoriamo la maglia alta in costa dietro qui c'è eh, qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e lavoriamo la maglia in costa davanti quindi dobbiamo lavorare le maglie come si presentano e dobbiamo lavorare così Fino a formare ehm, diciamo come un elastico del, ma del maglione ecco quindi adesso io andrò avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto quindi andrò avanti per un po per un po di giri ehm, e poi tornerò per dirvi quanti giri ho fatto ehm, delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Ok, a dopo. Mi raccomando, lavorate le maglie come si presentano quando girate il lavoro quando avete finito il giro e tornate eh, dovete tornare indietro lavorate sempre le maglie come si presentano maglia alta in costa dietro e maglia alta in costa davanti la maglia alta in costa davanti è facile da vedere perché è questa vedete è un po più sporgente quindi si nota si vede subito e la maglia in costa dietro è questa qua questa che è un pochino è un pochino nascosta qui ok ok andata avanti per tutto il giro allora eccomi qua io ho fatto il mio elastico Oh, io lo chiamo elastico poi voi chiamatelo come volete non lo so comunque io sono arrivata alla mia altezza e ho fatto sono arrivata a 11 centimetri e mezzo Voi, se volete potete andare eh, avanti nel senso se lo volete più largo lo fate più largo o se lo volete più stretto lo fate più stretto comunque io sono arrivata a 11 centimetri e mezzo quindi adesso iniziamo la lavorazione vera e propria allora, facciamo iniziamo con 3 catenelle 1 2 3 Avvicino un po allora vado nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta quindi 2 maglie alte nella stessa maglia salto 2 maglie di base vado nella terza e vado a fare 3 maglie alte 2 3 salto ancora due maglie di base vanno, vado nella terza e faccio 3 maglie alte 2 3 salto 2 maglie nella terza 3 maglie alte 2 3 adesso facciamo 13 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 filo sull'uncinetto saltiamo 4 maglie di base 1 2 3 4 nella quinta facciamo 3 maglie alte 1 2 3 lavorate sempre nella stessa maglia salto 2 maglie vado nella terza e faccio 3 maglie alte ancora salto 2 nella terza 3 maglie alte ancora salto 2 maglie nella terza 3 maglie alte 2 3 quindi dobbiamo fare adesso l'ultimo perché devono essere 5 gruppetti di tre maglie alte quindi salto due maglie vado nella terza e faccio 3 maglie alte 1 2 3 adesso di nuovo 13 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 filo sull'uncinetto salto 4 maglie e nella quinta ricomincio a fare le 3 maglie alte i gruppetti di 3 maglie alte e facciamo la prima salto la seconda vado nella terza e faccio 3 maglie alte 2 3 salto 2 maglie nella terza 3 maglie alte 2 3 salto 3 maglie alte 2 3 salto 2 maglie vado nella terza 3 maglie alte 2 e 3 adesso 13 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 salto 4 maglie 1 2 3 4 nella quinta 3 maglie alte 1 2 3 salto 2 maglie vado nella terza 3 maglie alte salto 2 maglie vado nella terza 3 maglie alte quindi facciamo così fino alla fine quindi sono 1 2 3 4 salto 2 maglie vado nella terza e faccio il quinto gruppetto 1 2 3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 2 3 E nell'ultima 2 maglie alte, ok. Adesso giriamo il lavoro. Facciamo 1-2-3 catenelle. Giro il lavoro e qui eh, in mezzo alle due. I due gruppetti delle maglie alte, quindi qui noi abbiamo fatto due maglie alte e poi abbiamo fatto saltando due maglie. Abbiamo fatto le tre maglie alte. Noi entriamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte: 1, 2, 3. Entriamo nel secondo gruppetto. E facciamo al centro 1 2 3 entriamo qui nel terzo e facciamo 1 2 3 adesso facciamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 andiamo al centro delle 13 catenelle se volete le potete anche contare però io le prendo così cerco di mettere qui vicino e eh, i due punti delle maglie alte entro al centro e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 6 sull'uncinetto e adesso dobbiamo lavorare al centro di questi gruppetti quindi entro qui nel primo e faccio 3 maglie alte 1 2 3 vado nel secondo salto le 3 maglie alte 2 3 salto le 3 maglie alte vado qui al centro e faccio 3 maglie alte 1 2-3 salto ancora le tre maglie alte e vado qui al centro. 1-2-3 ripeto le 6 catenelle. Vado qui al centro, al centro delle 13 catenelle e faccio una maglia bassa. Faccio vedere. Ecco. Quindi adesso continuate e fate le 6 catenelle, una maglia bassa al centro delle 13 catenelle. Adesso ancora 6 catenelle e si continua a fare le tre maglie alte eh, qui al centro delle, delle maglie delle, dei gruppetti delle tre maglie alte quindi 1 2 3 e 4 ok ci vediamo alla fine del giro eccomi qua alla fine allora ho fatto i miei gruppetti delle tre maglie alte e adesso vado a finire il giro come abbiamo iniziato con una maglia alta nella prima maglia ok, facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro quindi adesso facciamo il terzo giro, terzo giro del, del disegno, ecco, allora abbiamo fatto 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi rientriamo nella stessa maglia, e facciamo ancora una maglia alta adesso andiamo qui saltiamo le tre maglie alte chiuse insieme e andiamo al centro qui dove uniscono i due gruppetti delle tre eh, maglie alte e facciamo tre maglie alte 23 ancora salto le tre maglie alte vado qui al centro e faccio tre maglie alte 1 2 3 ancora adesso ancora 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 quindi adesso dobbiamo lavorare qui dove abbiamo fatto la maglia bassa quindi andiamo qui non, allora io non entro direttamente dentro la catenella però con l'uncinetto cerco di agganciarmi proprio qui vicino alla maglia alta che abbiamo fatto quindi faccio una maglia alta una maglia alta eh, una maglia bassa scusatemi una maglia bassa una maglia bassa sulla maglia bassa qui all'interno della maglia bassa e un'altra maglia bassa qui mm, dopo la maglia bassa ne facciamo un altro quindi adesso ne abbiamo 3 ok 1 2 3 4 5 6 catenelle e ricominciamo a fare le nostre 3 maglie alte mh, qui saltiamo le prime tre andiamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte 2 3 saltiamo 3 maglie andiamo qui nello spazietto che unisce le, il gruppetto delle maglie alte, facciamo ancora 3 maglie alte 1 2 3 ricominciamo adesso a fare le 6 maglie alte 6 catenelle una maglia bassa qui vicino alla maglia bassa quindi facciamo facciamo insieme allora 1 2 3 4 5 6 mi aggancio qui vicino alla maglia bassa e faccio una maglia bassa entro dentro la maglia bassa che abbiamo fatto prima e ne faccio un'altra accanto quindi abbiamo tre maglie basse 1 2 3 4 5 6 e vado a fare le mie tre maglie alte nel gruppetto 2 3 1 2 3 1 2 3 faccio vedere ok quindi dovete andare avanti fino alla fine eccomi qua sono alla fine quindi adesso finisco il giro vado sulla prima anzi scusate sull'ultima maglia alta e faccio due maglie alte quindi come abbiamo iniziato dobbiamo finire con due maglie alte lavorate nella stessa maglia va bene allora 3 catenelle e giriamo il lavoro adesso andiamo a lavorare qui abbiamo le due maglie alte andiamo qui e facciamo 3 maglie alte 1 2 3 andiamo qui al centro delle delle 3 maglie alte e facciamo ancora 3 maglie alte 1 2 3 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 quindi andiamo qui adesso a fare le nostre maglie basse quindi adesso qui noi abbiamo tre maglie basse andiamo qui accanto entriamo sotto le catenelle e facciamo una maglia bassa cerchiamo di agganciare l'uncinetto il più vicino possibile alla maglia bassa e facciamo una maglia bassa lavoriamo le tre maglie basse 1 2 3 e adesso facciamo un'altra maglia bassa entrando sotto le catenelle così quindi adesso le maglie basse sono 5 1 2 3 4 5 6 e andiamo avanti adesso a lavorare le nostre 3 maglie alte facciamo 1 e 2 andiamo avanti facciamo 6 catenelle 2 3 4 5 6 entriamo qui sotto le catenelle facciamo una maglia bassa la seconda maglia terza quarta e adesso andiamo con l'uncinetto sotto le catenelle e facciamo una quinta maglia bassa 1 2 3 4 5 6 e ricominciamo a fare le nostre maglie alte 1 2 e 3 faccio vedere ok va bene quindi adesso andate avanti fino alla fine del giro e come qua allora adesso iniziamo cioè finiamo il lavoro come abbiamo iniziato con una maglia alta nell'ultima maglia 1 2 3 catenelle giriamo il lavoro e adesso lavoriamo di nuovo una maglia alta sempre nella stessa maglia di base quindi dobbiamo fare un giro iniziamo con due maglie alte lavorate nella stessa maglia di base nel giro successivo si lavora una maglia alta sulla maglia alta ok ok adesso facciamo 3 saltiamo le 3 maglie alte e andiamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte 2 e 3 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 quindi andiamo dove abbiamo le maglie basse, abbiamo le 5 maglie basse, adesso dobbiamo fare 7 maglie basse, quindi entro qui sotto le catenelle e faccio la prima maglia bassa. Entro nella seconda maglia bassa, terza, quarta, quinta, sesta entro qui sotto le catenelle e faccio l'ultima maglia bassa e sono 7 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e vado qui nel gruppetto in mezzo ai due gruppetti delle tre maglie alte e faccio 3 maglie alte 1 2 3 1 2 3 4 5 6 e adesso rifaccio le mie maglie basse quindi entro qui sotto le catenelle mi aggancio il più vicino possibile alla prima maglia bassa e faccio una maglia bassa 2 3 4 5 6 e 7 1 2 3 4 5 6 e ripeto le 3 maglie alte 1 2 3 ok continuate quindi adesso abbiamo fatto le 3 maglie alte fate 6 catenelle sette maglie basse quindi entrate sotto le 6 catenelle vi avvicinate il più possibile alla prima maglia bassa quindi fate una maglia bassa e continuate fino a, fino ad avere ad ottenere 7 maglie basse poi ricominciate 6 catenelle e 3 maglie alte ok fino alla fine eccomi alla fine allora adesso finisco come abbiamo iniziato finisco con due maglie alte 1 e 2 adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 giro il lavoro e vado a fare 3 maglie alte qui adesso vado a fare 3 maglie alte qui quindi dove ci sono le 6 catenelle andiamo qui dopo le tre maglie alte facciamo 3 maglie alte 1 2 e 3 quindi adesso stiamo aumentando le maglie alte se qui prima abbiamo chiuso e avevamo <coughs> un gruppetto di 3 maglie alte adesso dobbiamo andare ad allargare perché dobbiamo ricominciare a fare eh, i motivi ok quindi mh, dove ci sono qua dove abbiamo le 6 catenelle dobbiamo fare 3 maglie alte adesso 6 catenelle scusate un attimo 1 2 3 4 5 6 dove abbiamo le 7 maglie basse saltiamo una maglia bassa andiamo nella maglia seguente nella maglia bassa seguente facciamo una maglia bassa 2 3 4 e 5 quindi saltiamo la prima maglia bassa e l'ultima maglia bassa su 7 maglie basse ne abbiamo fatte 5 adesso 1 2 3 4 5 6 Filo sull'uncinetto e andiamo qui alla fine delle tre maglie alte, sotto diciamo entrando sotto le catenelle. Andiamo a fare 3 maglie alte: 1, 2, 3. Allora dicevo, fare le tre maglie alte qui vicino alle 3 maglie alte. Adesso saltiamo gruppetto di 3 maglie alte andiamo nel prossimo qui nello spazio facciamo 3 maglie alte così 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 quindi saltiamo la prima maglia bassa andiamo nella scusate nella seconda e facciamo una maglia bassa quindi 1 2 3 4 e 5 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 ecco andiamo qui entriamo sotto le 6 catenelle vicino alle 3 maglie alte e facciamo ancora 3 maglie alte 2 3 saltiamo le 3 maglie alte andiamo qui all'interno delle catenelle facciamo ancora 3 maglie alte 1 2 3 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e andiamo a fare le nostre 5 maglie basse quindi salto la prima vado nella seconda e faccio una maglia bassa 2 3 4 allora ho fatto 1 2 3 4 e 5 6 catenelle e ripetiamo di nuovo le maglie alte le tre maglie alte ehm, all'interno delle 6 catenelle va bene così oggi la camera qui non, non va bene mi dispiace si vede malissimo il video comunque spero che si riesce a capire ok allora continuate e fino alla fine ok arrivato alla fine finisco con una maglia alta adesso faccio 1 2 3 giro il lavoro rientro nella stessa maglia faccio una maglia alta adesso vado qui al centro delle tre maglie alte dei due gruppetti delle maglie alte faccio 3 maglie alte 1 2 3 Adesso rientro qui nelle sei maglie alte all'interno vicino alle tre maglie alte e faccio 3 maglie alte. 1 2 3 Quindi come ho detto prima ci stiamo allargando. 1 2 3 4 5 6 andiamo a fare le nostre maglie basse quindi se prima ne abbiamo fatte 5 adesso noi dobbiamo fare 3 saltiamo la prima maglia bassa andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia bassa nella seconda seconda maglia bassa e nella terza una maglia bassa quindi abbiamo saltato la prima e l'ultima maglia bassa 1 2 3 4 5 6 andiamo a fare le nostre 3 maglie alte qui all'interno delle 6 catenelle entriamo con l'uncinetto e facciamo 3 maglie alte il più vicino possibile alle 3 maglie alte che abbiamo fatto in precedenza quindi entriamo qui al centro e facciamo 3 maglie alte 1 2 3 ancora 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle quindi 1 2 3 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 andiamo su a fare le maglie basse quindi salto la prima vado nella seconda e faccio una maglia bassa nella prossima una maglia bassa nella prossima una maglia bassa 4 no scusate 3 maglie basse dobbiamo fare 3 maglie basse quindi saltiamo la prima e la seconda perché nel giro precedente abbiamo fatto 5 maglie basse quindi, 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e ripetiamo le maglie alte all'interno delle 6 catenelle 1 2 vado all'interno delle 6 catenelle faccio ancora 3 maglie alte 2 e 3 Questo è la lavorazione quindi andata avanti fino alla fine eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi ho chiuso con due maglie alte quindi come abbiamo iniziato abbiamo finito adesso facciamo 1 2 3 catenelle giro il lavoro vado qui dopo le due maglie alte vado qui al centro e faccio 3 maglie alte: 23. Salto le tre maglie, vado qui al centro che unisce le maglie alte, e faccio 3 maglie alte e quindi ancora faccio 3 maglie alte qui all'interno delle 6 catenelle quindi mi aggancio il più vicino possibile alle maglie alte 2 e 3 1 2 3 4 5 6 e vado a fare una maglia bassa al centro delle tre maglie basse ancora 1 2 3 4 5 6 entro qui vicino all'interno delle 6 catenelle e faccio le mie 3 maglie alte 1 2 3 ancora 1 2 3 ancora 1 2 3 e ancora 1 2 3 quindi ad, adesso abbiamo 4 gruppetti di 3 maglie alte dobbiamo ottenere 5 gruppetti quindi dobbiamo ancora andare avanti 1 2 3 4 5 6 vado a fare una maglia bassa qui al centro delle tre maglie basse ancora 1 2 3 4 5 6 ripeto le 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle ok e continuate a lavorare 3 maglie alte qui all'interno dove ci sono questi spazietti ecco va bene ok sono arrivata alla fine e vado a chiudere con una maglia alta nell'ultima maglia, adesso 1, 2, 3. Giro il lavoro, faccio un'altra maglia alta all'interno, qui nella stessa maglia alta, nella stessa maglia. Quindi salto le tre maglie alte e vado qui e vado a fare 3 maglie alte: 1, 2. 3, salto ancora 3 maglie alte vado qui dove c'è lo spazio 1 2 3 e ancora 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle quindi vado qua vicino alle 3 maglie alte 1 2 e 3 adesso dobbiamo ricominciare quello che abbiamo fatto nel primo giro quindi dobbiamo iniziare a fare le 13 catenelle 13 catenelle e ci agganciamo qua ora vi faccio vedere qui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 pino sull'uncinetto e vado qui all'interno delle 6 catenelle e faccio le tre maglie alte 1 2 3 salto le tre maglie vado qui eh, all'interno di questo spazietto qui e faccio 3 maglie alte 1 2 3 ancora 1 2 3 E ancora 1 2 3 E ancora all'interno delle 6 catenelle 3 maglie alte 1 2 e 3. E quindi adesso abbiamo i nostri cinque gruppetti di maglie alte. Ok adesso dovete continuare fate le 13 maglie eh, le 13 catenelle e vi agganciate qua vicino alle 3 maglie alte all'interno delle 6 catenelle quindi fate 3 maglie alte poi saltate quest, eh, le 3 maglie alte e andate qui in questo spazio dove unici, oh, dove unisce le 3 maglie alte ok e continuate fino alla fine eccomi qua allora io ho finito il giro e ho finito con due maglie alte quindi come abbiamo iniziato con due maglie alte ho finito il giro bene adesso potete andare avanti da sole perché perché fatto le 13 catenelle Oh, qui ho sbagliato eh, ho sbaglio, ho sbaglio anch'io eh, qui ho sbagliato invece di fare 13 catenelle ne ho fatte 6 comunque anche qui ho sbagliato allora fatte le 13 catenelle adesso dovete continuare e, e cominciare di nuovo il giro ok quindi fate ehm, iniziate a lavorare scusate un attimo che io questo non lo posso vedere se... ok lavorate come qui nel primo giro quindi fate le tre maglie alte e poi fate le 6 catenelle e vi agganciate al centro delle 13 catenelle quindi fate una maglia bassa e continuate mh, lo stesso giro che abbiamo fatto qui all'inizio ok il lavoro è ripetitivo quindi non c'è eh, non ci sono cambiamenti dovete iniziare di nuovo qui dal primo giro fino ad arrivare dove siamo arrivati adesso va bene e continuate fino alla vostra altezza fino all'altezza che desiderate quindi se volete un maglioncino corto se volete un maglioncino più lungo insomma fate voi oppure se volete non lo so arrivate voi alla vostra altezza io poi vi dirò la mia quanto quanti centimetri farò io va bene a dopo eccomi qua allora io ho fatto le due parti ho fatto le due parti e come lunghezza ho fatto vi conto qui i motivi 1 2 3 4 5 6 e 7 e ho finito così che chiudo con tre maglie alte ok quindi adesso ho messo anche dei marca punti quindi ho, ho preso la misura per le spalle e per le braccia quindi io qui ho lasciato uno spazio di 19 centimetri quindi voi prendete la vostra misura può essere eh, 19 20 22 magari può essere anche meno perché avete una misura eh, più piccola della mia o più grande della mia va bene allora io qui l'ho messi uno sull'altro e adesso dobbiamo cucire dobbiamo cucire sia le spalle qui le due parti io mh, come misura ho preso qua dove abbiamo le maglie basse non so se si riesce a vedere qua quindi ho lasciato questo spazio che se non sbaglio 78 centimetri non mi ricordo 8 centimetri, ok e, niente allora cucite sia le spalle qui che i fianchi dovete cucire tutti così tutti i fianchi e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare le maniche ok ciao eccomi qua allora dopo che ho chiuso eh, ho chiuso le spalle e ho chiuso i fianchi io ho iniziato a fare anche una manica eccola qua con il polsino allora il polsino ancora lo devo finire perché voglio continuare lo voglio fare un pochino più, più lungo però ho fatto qui questa manica allora vi avevo detto prima che io lasciavo 20 centimetri per quanto riguarda lo spazio per le braccia allora, 20 centimetri mi sono resa conto che mh, sono è troppo troppo largo e non mi piace perché la maglia non è larghissima ecco quindi mh, ho deciso di diminuire di, di chiudere altri due centimetri quindi l'apertura qui per il braccio io ho lasciato 18 centimetri ok allora adesso iniziamo a fare la manica allora per fare la manica adesso iniziamo il motivo quindi iniziamo, faccio vedere meglio, iniziamo da qua, questo. Quindi intorno alla manica dobbiamo cercare di formare tre di questi motivi, va bene? Allora, se prima, se nella maglia noi eh, qui abbiamo iniziato che abbiamo, abbiamo saltato due maglie e nella terza abbiamo fatto tre maglie alte ok invece nella manica saltiamo 3 maglie di base e nella quarta mh, facciamo le 3 maglie alte eh, il gruppetto delle tre maglie alte se qui abbiamo saltato 4 maglie alte e nella quinta abbiamo fatto il gruppetto qui dove abbiamo fatto le 13 catenelle abbiamo saltato 4 maglie alte eh, 4 maglie di base qui, e nella quinta abbiamo fatto le tre maglie alte il gruppetto delle tre maglie alte va bene invece nella manica farò che per diciamo per distanziare i gruppetti delle tre maglie alte salterò due maglie di base e nella terza cioè eh, salterò tre maglie di base nella quarta farò eh, le tre maglie alte il gruppetto delle tre maglie alte quando arrivo per ehm, alle 13 catenelle invece di saltare 4 maglie al, eh, 4 maglie di base nella quinta vado a fare le tre maglie alte salterò 5 maglie di base e nella sesta farò le 3 maglie alte ok per formare tre di questi motivi Intorno alla manica voglio formare tre di questi. Ok. Allora, prendo il filo. Prendo il filo l'uncinetto e mi aggancio qui, proprio qui dove abbiamo la cucitura. Faccio il mio nodo, come sempre. Allora, faccio 1 2 3 entro di nuovo nella stessa maglia e faccio 3 maglie alte adesso noi qui non abbiamo le maglie scusate avvicino un attimino qui noi non abbiamo le maglie alte perché le maglie sono girate ok quindi noi dobbiamo contare le catenelle 1 2 3 e nella quarta faccio le tre maglie alte quindi dobbiamo fare 5 gruppetti di 3 maglie alte quindi 2 4 4 qua allora 1 2 3 e 4 1 2 e 3 sono 3 4 e 5. Allora, se prima noi facevamo ehm, 13 maglie alte questa volta eh, 13 maglie alte scusate, mi sto impapinando. Eh, se prima facevamo 13 catenelle, adesso ne facciamo 10, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salto 5 maglie 1 2 3 4 5 nella sesta vado a fare il mio gruppetto di maglie alte 1 2 3 salto ancora 1 2 3 4 5, vediamo ho fatto sì ok 1 2 3 e 4 1 2 3 salto ancora vado qua faccio. Uno, due, e faccio 1 2 e 3 quindi sono 1 2 3 4 e 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ah, questo è un fir ok 6 sì. allora 5 6 qua 2 e 3 allora andate avanti fi fino qui alla fine cioè fate tutto il giro mi raccomando allora cercate di ottenere dovete ottenere tre di questi motivi intorno alla manica ok 5 1 2 3 4 e 5 perché partiamo qui da, dal centro noi stiamo iniziando con le con il gruppetto delle 3 maglie alte ne stiamo facendo 5 perché stiamo partendo da qui dal centro ok andate alla fine eh, cioè fate tutto il giro della manica eccomi qua allora io sono arrivata alla fine e ho chiuso con le 10 catenelle ok adesso riprendiamo a lavorare il nostro motivo come come sempre allora con delle maglie bassissime arrivo qui al centro del due gruppetti delle tre maglie alte faccio 3 catenelle 1 2 3 rientro e faccio ancora due maglie alte vado salto i tre gruppetti di maglie alte vado qui al centro e lavoro ancora 3 maglie alte salto 3 maglie e lavoro 3 maglie alte come abbiamo fatto nella maglia la lavorazione è uguale adesso 1 2 3 adesso facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 andiamo al centro delle catenelle e facciamo una maglia bassa 1 2 3 4 5 e lavoriamo il nostro motivo andiamo al centro dei due gruppetti di maglie alte e facciamo le nostre maglie alte quindi la lavorazione è uguale solo che abbiamo diminuito eh, alcune catenelle quindi se prima qui nella maglia eh, facevamo dopo i cinque gruppi di 3 maglie alte 13 catenelle qui invece ne facciamo 10 ok poi per formare per formare eh, diciamo il, pu il punto ragno ecco facevamo 6 catenelle Qui nella manica invece facciamo 5 catenelle, diminu si diminuisce di una, di una maglia di una catenella e andata avanti adesso con la lavorazione. Quindi, credo che non c'è bisogno che vi faccio vedere come si lavora, la, cioè il punto perché avete lavorato la ma eh, la maglia 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo al centro delle catenelle anzi io non sono proprio al centro scusate un attimo che sistema qua ok ok adesso si sì, sono al centro 2 3 4 5 allora perché eh, diciamo vuole allora mi è stata richiesta la manica corta, a me, sinceramente, la manica corta non piace, e quindi, io ho preferito fare la manica lunga, perché invece vuole la manica corta, si può fermare anche prima, non è necessario, voglio dire, andare avanti e fare la, e fare la manica. Quindi, per chi si vuole fermare, prima può, può fermarsi e dopo fare un bordino così fare delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro comunque noi andiamo avanti facciamo la manica e poi vi faccio vedere come dobbiamo fare per formare qui il polsino va bene allora andate avanti con la manica e la lavorazione è uguale alla maglia quindi ripeto non c'è bisogno che vi faccio vedere non ci sono diminuzioni non ci sono aumenti dovete lavorare sempre al giro sempre fino ad arrivare alla vostra altezza all'altezza che desiderate della manica e poi mh, torneremo di nuovo insieme per fare il polsino ok ciao a dopo eccomi qua allora io ho lavorato la manica e ho fatto di questi qua di questi rombi ho fatto cinque motivi quindi si parte da qui 1 2 3 4 e 5 si parte da qui perché noi siamo partite da qui ok adesso iniziamo a fare il polsino e facciamo il polsino come abbiamo fatto qui all'inizio della lavorazione lo facciamo uguale a questo allora inizio sempre con 3 catenelle le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta allora 1 2 3 adesso dobbiamo fare delle diminuzioni quindi in ogni gruppetto di maglie alte dobbiamo diminuire una maglia così lavoro la prima maglia lavoro la seconda e chiudo vado nel secondo gruppetto faccio una maglia alta faccio una maglia alta chiusa a metà faccio un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo adesso qui all'interno delle 5 catenelle facciamo 3 maglie alte 12 scusate 12 chiusa a metà 3 chiusa a metà e chiudiamo tutto ancora sulle 5 catenelle saltiamo la prima eh, sulle 5 maglie basse scusate sulle 5 maglie basse saltiamo la prima andiamo sulla seconda e facciamo una maglia alta le altre due maglie alte le facciamo chiuse a metà così e chiudiamo ancora 5 catenelle facciamo 3 maglie alte una la facciamo facciamo una maglia alta normale e due le chiudiamo insieme quindi 12 e chiudo ancora vado nel gruppetto delle tre maglie alte faccio una maglia alta nella seconda faccio una maglia alta chiusa a metà nella terza maglia alta faccio un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme quindi dovete fare tutto il giro così una maglia alta e due maglie alte chiuse insieme nella prima e nella seconda ok andate avanti per tutto il giro ok ho fatto tutto il mio giro e ho chiuso nella terza catenella iniziale ok adesso facciamo le maglie alte in costa davanti e in costa dietro quindi faccio una catenella entro nella prima maglia proprio sotto la catenella nella maglia alta faccio una maglia in costa davanti adesso devo fare una maglia in costa dietro dove noi abbiamo chiuso le due maglie insieme le prendiamo così tutte e due e facciamo la maglia alta una maglia in costa davanti le due maglie chiuse insieme le prendiamo così tutte e due e chiudiamo con una maglia alta una maglia in costa davanti una maglia in costa dietro le due maglie chiuse insieme passiamo sulle due maglie agganciamo il filo e facciamo la nostra maglia alta in costa dietro e così via andiamo avanti così per tutto il giro poi nel giro seguente dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi una maglia alta in costa davanti eh, e una maglia alta in costa dietro cioè dobbiamo lavorare una maglia te... mm, nel giro di ritorno scusate mi sto mi sto confondendo nel giro di ritorno quando ci troviamo la maglia alta in costa davanti quindi dobbiamo lavorare la maglia in costa davanti e così via quindi si lavorano le maglie come si presentano facciamo così qui abbiamo allora così e così quindi andate avanti così per tutto il giro ok eccomi sono arrivata alla fine del giro adesso vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale e con una maglia bassissima così adesso faccio una catenella quindi sotto la catenella abbiamo una maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti adesso la maglia seguente è una maglia alta in costa dietro e lavoriamo la maglia in costa dietro quindi come ho detto prima dobbiamo lavorare le maglie come si presentano ad ogni in giro. Così. Maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. Costa davanti. costa dietro quindi continuate a lavorare e diciamo allora io questo potrebbe anche andare bene però io lo voglio un pochino più alto quindi farò ancora qualche giro perché voglio eh, voglio un polsino che sia bello bello alto quindi voi andate avanti con questa lavorazione fino insomma al, ai, ai giri che, che vi servono ecco quindi dopo che abbiamo fatto i porsini, che abbiamo fatto le nostre maglie alte il nostro polsino con le maglie alte in costa davanti e dietro poi facciamo anche un bordino per quanto riguarda il collo qui allora, mi è stato richiesto, <coughs> scusate, mi è stato richiesto il collo m, alto. Eh, io, m, allora, le cose che faccio io le faccio e poi le indosso io. A me il collo alto non piace molto, non, m, non, mi, non mi piace. Quindi ho pensato di fare un, m, un bordino. Quindi, per chi vuole il collo alto, poi può proseguire può andare avanti fino all'altezza che desidera se vuole fare il rivolto oppure vuole fare un bordino piccolo ok va bene allora intanto noi facciamo mh, continuiamo qui a fare il polsino e poi ci ritroviamo per fare un bordo al nostro collo va bene ciao a dopo allora ragazze ecco qui il maglione finito abbiamo finito i polsini è tutto cuscito e quindi è finito allora avevo detto anche che volevo fare un bordino per quanto riguarda il collo però poi ho cambiato idea anche perché sinceramente così mi piace mi piace tanto poi ho pensato anche che se faccio qui un bordino il, il collo si stringe troppo e quindi poi non mi piace troppo troppo stretto allora per chi vuole il collo alto è, se vuole diciamo volendo si possono riprendere qui le maglie ecco qui si riprendono le maglie e si fa la stessa la lavorazione che abbiamo fatto qua oppure un altro possiamo fare un altro, un altro sistema ecco avviare delle catenelle e fare un collo che si può togliere quando diciamo quando fa caldo quando ci sono quelle giornate di sole e, e fa caldo quindi un collo che si può togliere e mettere ok io spero che ho accontentato le mie amiche del mio gruppo creare insieme questa maglia ancora non ho deciso non so come chiamarla eh, il primo nome che mi viene in mente è adriana perché è stata lei che mi ha, mi ha chiesto di fare questa maglia quindi forse la chiamerò ehm, adri maglia adri e niente allora per tutte le altre amiche eh, spero che questo tutorial che questa maglia eh, vi sia piaciuta se il mio se il mio video vi è piaciuto eh, mettete tanti mi piace eh, per le nuove arrivate se volete iscrivervi al mio canale a me fa tanto piacere e se volete venire a trovarmi mi trovate nel mio gruppo creare insieme insieme a me c'è anche alessandra di bartolomeo e infatti come ho detto all'inizio del, del video questa maglia è stata realizzata con i filati di alessandra di bartolomeo della tropical lane merinos lame è bellissima da lavorare da indossare perché non pizzica, non punge, l'ho provata anche, ho fatto altri capi con questa lana e quindi l'ho anche lavata ed è perfetta, ok? Allora io ho finito il mio tutorial, vi saluto, vi mando un bacio a tutti, ciao e al prossimo tutorial, ciao ciao!